a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi ho portato delle cuffie wireless di marca sellor s10 sono impermeabili con certificazione x7 che significa resistenti all'acqua eh, resistenti né alla polvere e non sono resistenti al nuoto perciò se volete andare a nuotare ve lo sconsiglio allora abbiamo l'unico colore nero Andiamo a aprire eh, la confezione, che oggi vi faccio vedere l'unboxing di queste cuffiette. All'interno troviamo le cuffiette, queste qua sarebbero le cuffiette, che hanno quattro microfoni. Eh, questa è la custodia di ricarica. All'interno troviamo basetta per la ricarica delle cuffiette, poi eh, le cuffie wireless molto secondo me dal mio punto di vista molto carine questa custodia ricarica le cuffie di circa 4 ricariche massimo si mettono qua ma vi faccio vedere all'interno di questa custodia andiamo a prendere le cuffie in questo modo si chiude in questo modo dovrebbe uscire ecco si apre in questo modo con la luce led quando è verde e si chiude ricaricano quando è rossa se riuscite a vedere non ricaricano abbiamo il tasto sante dietro per il reset Uh, le cuffie, infatti nella recensione completa abbiamo anche la uh, cancellazione dei rumori per esempio io l'ho provate già per strada vi dico che quando andate dentro una metro se volete andare uh, in treno volete sentire la musica non volete che le persone vi fastidiscono sicuramente queste cuffie sono ottime all'interno troverete anche in base come i gommini di ricambio e il manuale delle istruzioni come configurare in tutte le lingue eh, che volete è una marca come vi ho detto sellor molto buona questo è il cavetto usb tipo c eh, dici, ricarica eh, il dispositivo in circa un'ora e mezza eh, avete sicuramente la la basetta caricata con le cuffie all'interno che du durano circa 30 ore di autonomia. Come vedete, poi all'interno troverete quattro microfoni, abbiamo poi eh, l'audio stereo e poi eh, anche sono in modalità sport e sono in ear Veramente ottime cuffie. Quindi nella recensione completa vi dirò sicuramente molto ma molto di più su queste cuffie che sono da 6 mm di spessore veramente eh, si mettono nell'orecchio molto ma molto facilmente e non portano problemi eh, all'interno dell'orecchio come fastidi però vi consiglio sempre di non dormire con le cuffiette specialmente la notte perché si potrebbe diciamo pro, provo, possono provocare Problemi all'interno dell'orecchio ma non solo queste ma qualsiasi tipo di cuffie Poi nella recensione completa vi dirò tutti i suoi difetti, tutti i suoi pregi E con questo è tutto Questo è l'unboxing di queste cuffie Sellor S10 Ottime cuffie, io mi sto trovando benissimo E ve le consiglio assolutamente di acquistarle Infatti se vado per esempio per strada Uh, non si sente, sentono le persone che gridano non si sentono i treni le metro e per me per questo e per me è ottimo anche il uh, volume delle chiamate con questi quattro microfoni è ottimo chiederete che prezzo partono prezzo di partenza 40 euro vi rimango anche il link in descrizione uh, prima che uscirà poi la recensione completa su queste bellissime cuffie. E ragazzi, con questo è tutto. Ci vediamo in, in prossimo video. Uh, un saluto da Tecno Gigi e seguitemi anche su Instagram, dove porto, porto sondaggi o altre cose sulle schede tecniche di vari telefoni. Ciao ragazzi!